Le nostre vacanze iniziano oggi! L'aia di muro. 48 minuti. <ride> Bello il nostro ombrellone, amore. C'è anche la presa di luce che non si sa mai. Ma fatti vedere, guardami. Bella. Ha <laughs> ha Si fa legare, vieni! No, non si fa legare Lo devo eh, cucina, anzi la va piatti Lo sempre io Vai, la. Eh, hey, le gambe sono... No, non ce la fai Te l'ho detto Fuori il disco Cazzarola Zanzara Zanzara, non l'ho presa Bistecca di tonno con semi di chia siamo arrivati a Calamitiana dopo un lungo e tortuoso percorso in mezzo ai boschi, però ne è assolutamente valsa la pena, guardate che bellezza. E praticamente dovete vedere che queste casette sono tutte private. Praticamente cosa hanno fatto secondo me? Si sono comprati tutta la zona e però lasciando un accesso al pubblico quello lì che abbiamo appena fatto tutto inerpicato uh, in mezzo ai boschi così da disincentivare i turisti a venire e loro godono di una spiaggia praticamente privata però mantenendola pubblica e quindi è uh, legale deduco ma noi li abbiamo fregati ah. ah. e <ride> Jimmy Cena con re Salomone, Guarda che crosticina che ha fatto Insalata mista Riso wasabi. E, no, wasabi. wasabi e la quinta puntata di Stranger Things E la birra E la birra, già che ah, prendi il sale Cheers, woman. Oggi cala Varkes Passeggiata come sempre in mezzo nulla è una buona attivazione mattutina, devo dire, ottimo, siamo uno svincolo. Sinistro dritto? No, dritto. Ok. No, no. E questa è la vacanza delle sfighe di Jimmy. Perché dopo un taglio che si è fatto ieri, Due. oggi abbiamo lo smasciullamento. Lo smasciullamento. Del... Dai. <ride> Mentre parlava con le caprette. <ride> non t'hanno detto attento eh ti hanno fatto solo ciao cala barche, saliviamo andiamo andiamo, andiamo andiamo a lavorare <ride> no no no no no no no oh, vabbè. <ride> Oh, vabbè. Cioè cedere ste calette sembra di andare, non so, a rubare boh. ah, Anche oggi ci mancava il cammino nella foresta io sì, ancora Ma <ride> è mai possibile Perché? Perché? No, però Mi prego, con tutta di polvere Adesso scaliamo questa montagna e vediamo dove ci porta. A chi mi chiede se in vacanza mi alleno, ragazzi, questo... È un workout quindi in posti del genere dove si deve per forza muoversi noi facciamo 40 minuti di camminata ogni mattino per raggiungere le calette direi che l'allenamento lo faccio ricordate sempre che l'allenamento non è quell'ora passata in palestra o non ci si allena solo in palestra ci si allena in tanti modi in modi diversi ed è anche bello perché in questo modo si riescono a dare stimoli diversi al proprio corpo io ad esempio durante l'inverno camminate così in pendenza non la faccio mai perché vivo in tutto un altro ambiente quindi anche per questo è bello variare e lasciare che gli avvenimenti della vita lavorino sul vostro corpo però se non ti piace in quel modo ma non mi devo togliere il piede se non ti piace ti piace lo diamo a Rezzo e mi sta su Dove? I taxi. Ma dove si muovono? Qui Eh E la fascia non c'è più Faccio questo video perché non ci dovremmo mai dimenticare della scarpinata in mezzo boschi e sterpaglie di 40 minuti Signori ecco a voi la nuova Tomb Raider Andiamo! <ride> Peccato non ci sia il vecchietto da rinchiudere nel frigorifero! <ride> Dammi! Non dura! <ride> oh, <okay. ride> non sarai molto brava! sto studiugiato 6D! <ride> Ebbene sì! Tom Raider è durata ben poco. Adesso Silvia, versione, turista cinese. Come va sotto l'ombra? <ride> <ride> Sto malissimo. Un uomo distrutto. Quando potevamo benissimo prendere quella scala lì. Hello. dieci giorni nella costa orientale di Maiorca oggi ci siamo spostati a Palma e adesso visitiamo un pochino la città ci sono le palme ci sono le palme Vicino a Palma c'è Magaluf che è una specie di parco giochi per bambini e ubriaconi in quanto ci sono posti come questo parco hotel resort ma a quanto pare di notte diventa un bordello Noi ci siamo alle 7 per fare un aperitivino poi ritorniamo a Palma Eh, troppo casino no giornata di viaggio, ieri sera siamo anche a ballare E stamattina praticamente ci siamo svegliati solo per fare colazione e raccattare tutto, fare la valigia Tutto quello che ho portato mi è stato veramente inutile, ho indossato essenzialmente solo costumi e di outfit ho indossato solo questo e un pantaloncino e una canottiera quindi tutto il resto è davvero superfluo e questa è una grande lezione per la prossima volta che farò una vacanza del genere e niente quindi adesso siccome abbiamo il volo nel pomeriggio ci siamo preparati il pranzo eccetera lasciamo la roba in macchina che abbiamo preso il parcheggio coperto quindi tutto è sicuro andiamo a farci un giro per Palma andiamo a prendere un po' di souvenir e poi partiamo Ah, sì. hey.